In Agrigento, alcuni interventi chirurgici innovativi sono stati eseguiti alla mattina di oggi nell'Unità Operativa di Urologia, a cura del primario Michele Ruoppolo e del collega Romano Gabriele Antonini, impegnati nell'ambito della seconda tappa, dopo la prima del novembre scorso, del progetto cosiddetto Uomo in Forma. A Napoli non esiste il centro di, di, di, di poter fare questa situazione, questo intervento, e perciò non mi sono venuto qua. La storia è nata appunto dopo una esportazione di una, ehm, diciamo della del, come si sì. La prostata, e i dottori non davano indicazioni ben precise. Eh, tramite internet e abbiamo scoperto che c'era il dottor eh, Donini che ci ha dato eh, la possibilità di, con, questo, con, questa, con questa opportunità alternativa, a sistemare diciamo, il problema. Ecco. Abbiamo sofferto insieme insieme, io spero ancora di, di, di, di gioire con lui perché io cerco solo lui nel senso che è l'amore che ci fa nella sofferenza ma adesso nella gioia, grazie a questa opportunità che il dottor Antonini ci ha dato. Io ho scoperto questo eh, grazie a internet perché mi sono voluta documentare ma ho sofferto tanto perché purtroppo non siamo stati aiutati da esterni, soprattutto dai medici quando hanno fatto l'operazione non ci hanno informato che c'era anche questa possibilità in caso fosse andata male perché queste cose si potevano sapere dopo qualche mese. A saperlo prima però avrei insistito forse a farlo ancora prima proseguiamo nel nostro percorso di collaborazione con il professor Antonini all'interno di questo progetto di eh, Uomo in Forma che appunto prevede il ripristino in, in pazienti che soffrono di problematiche legate alla vita sessuale il ripristino di una normale funzionalità appunto del, de, de, degli organi sessuali attraverso il l'impianto protesico che in questo caso è l'indicazione precipua. quest'oggi abbiamo due pazienti eh, che vengono da, da piuttosto lontano, uno viene da Napoli, un altro viene da Bergamo e abbiamo coagulato qui ad Agrigento grazie alla disponibilità del professor Antonini e alla sua grandissima professionalità, abbiamo potuto mettere insieme queste eh, questa nuova attività che è Itinerante, ma che comunque va avanti io colgo l'occasione anche per ringraziare la nostra direzione sanitaria, in particolare il dottor Seminerio che ci è venuto incontro, ci ha dato appunto l'opportunità di poter eh, costituire qui all'interno dell'Urologia del San Giovanni di Dio questa unità andrologica appunto eh, con questo pre precipo scopo di eh, risolvere le problematiche dei pazienti, voglio anche ringraziare il nostro farmacista, il dottore Bellavia, eh, perché in effetti ha anche diciamo, il, la possibilità di acquisire il, eh, queste protesi all'interno dell'ospedale, ha richiesto tutta una serie di passaggi burocratici per cui eh, lui ci è venuto incontro e io lo ringrazio. Allora innanzitutto ti ringrazio Michele, per me è un piacere, un privilegio, un onore essere qua. L'intento è quello di divulgare, di promuovere il più possibile questo tipo di procedura, una procedura mini-invasiva con un minimo accesso di appena 2 cm, riusciamo ad impiantare tutto il device protesico. Riportiamo l'uomo a una nuova vita sessuale. È un concetto molto, molto importante perché l'attività sessuale non deve essere vista solamente come un qualcosa di eh, ludico. È ovvio che c'è l'aspetto di divertimento. Ma fondamentalmente, un uomo affetto da deficit rettile è un uomo che soffre nel suo intimo, è un uomo depresso, è un uomo che all'interno della società è un condannato a vivere: cioè è uno che passa la sua vita in una fase eh, veramente di profonda eh, depressione, che poi si ripercuote. A livello familiare, a livello lavorativo. Salviamo uomini. Oggi abbiamo salvato due vite qui in, uh, in ospedale al San Giovanni di Dio grazie al professor Ruoppolo. Siamo molto contenti e l'intento che ci siamo prefissi è quello di divulgare il più possibile la eh, tecnica e la possibilità di risolvere in modo brillante in appena 15 minuti questo disturbo che affligge tanti tanti uomini in Italia. Si stima che siano circa 3 milioni ma forse anche qualcosa di più. Grazie ancora.